Il titolo dell'incontro è Tra Militanza e Rigore Storiografico, Salvemini, Storico del Fascismo. Gliudico Grasso insegna, è dottore di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Città dell'Università di Bologna. Nicola Colonna lo conoscete, insegna qui a Bari storia delle dottrine politiche e partire subito dalla relazione se non ha per avere poi qualcosa di cui discutere e quindi sembrato passerei la parola al collega Grasso per consentire di svolgere la sua relazione se non ricordando soltanto il tema dell'incontro di questa mattina che ci è stato assegnato cioè tra militanza e rigore storiografico salvemini storico del fascino sì, Buongiorno a tutti, ringrazio l'Università di Bari, la Fondazione eh, di Bagno eh, per avermi coinvolto in questo importante progetto su, eh, su Gaetano Salvemini nel sessantesimo anniversario della sua, della sua scomparsa. Ecco, come è stato già eh, preannunciato io cercherò di diciamo, chiarire, eh, infatti anche... Mh, concludere questa, questo ciclo di incontri dal punto di vista storiografico almeno, anche se gli appuntamenti si chiuderanno in maniera interessante la prossima settimana. Ecco, di concludere sul sanguinamento St. storico eh, del, del fascismo. Ora, eh, con il tempo che ho a disposizione, cercherò di organizzare la mia esposizione, rimanendo diciamo così, fedele al tema che mi è stato eh, proposto in due momenti primo un po' più breve in cui cerco di dare a voi tutti le coordinate per meglio intendere l'attività la, um, di Salvemini come storico del fascismo e un secondo momento in cui espongo alcuni dati che ho acquisito attraverso una ricerca di recente pubblicazione proprio su un'opera storiografica forse la più importante di Salvemini eh, sul, eh, sul fascismo. Ecco mh, Il primo punto che bisogna Credo chiarire questo, Salvemini è il storico del fascismo quando il fascismo è al massimo del suo apogeo. La sua visione quindi non può essere distaccata sulle vicende che egli da acuto interprete della politica italiana andava ad analizzare. Chi è Salvemini nel 1922 quando il fascismo è, è al potere? Certo questa questione sarà... diciamo così, è affiorata anche negli incontri precedenti, tuttavia ai fini della mia esposizione devo ricamare due elementi, il primo nel 1922 ecco, è questo, Salvemini ha vissuto con noia e frustrazione i suoi unici due anni di vita parlamentare, si era candidato subito nel dopoguerra, eh, nella lista dei combattenti eh, sperando di, attraverso il lavoro che faceva parallelamente con l'Unità il suo giornale, di riportare nell'albero democratico e dare una risposta eh, democratica alle esigenze che i reduci di guerra ponevano al loro, al loro rientro si era candidato con questa lista, era stato eletto eh, e i due anni che passa in Parlamento per lui sono una delusione nonché una conferma di tutte le antiche diffidenze che ormai aveva, aveva maturato nei confronti dei partiti politici Guardiamo che era uscito dal Partito Socialista pur rimanendo sempre un socialista eh, per numerosi motivi e fra questi un, un grosso diciamo così, argomento di discussione per lui era proprio l'organizzazione dello stesso partito che per lui andava vitandosi eh, nei confronti di riti, congressi e eh, tutto ciò che a lui è da concretista come amava eh, definirsi Sembrava, sembravano perdite, il più delle volte, perdite di tempo e giochi fra correnti politiche. E insomma, nel 1922, Salvemini, alla fine di quella sua breve e, e per certi versi anche tormentata stagione da parlamentare, accusato dai nazionalisti eh, con il nome, col suo nome Slavemini, per le sue posizioni, appunto. Eh, che aveva espresso con Carlo Maranelli sulla questione dell'Adriatico, un altro grande storico e geografo eh, pugliese. Ecco, Salvemini nel 1922 si orienta allo studio della politica estera e infatti eh, il suo primo viaggio all'estero come studioso avviene nel 1923 a Londra, al King's College, eh, si occupa eh, per la prima volta in maniera sistematica di alcuni nodi della storia politica più recente che comunque già aveva toccato in precedenza, e cioè la politica estera italiana tra il 1871 e il 1915. In quegli anni, nel 1921-22, eh, aveva eh, curvato, diciamo così, si era indirizzato allo studio di Cattaneo e del federalismo, soprattutto nell'ottica della costruzione negli Stati Uniti d'Europa, illudendoci che è questo poteva essere un traguardo facilmente raggiungibile passando attraverso la società delle nazioni, era stato un wilsoniano, insomma uno dei primi sostenitori della politica di Wilson, e, e successivamente si orientava per esempio agli studi, ai discorsi della, sulla politica estera di Leonida Bissonati. Quindi è un Salvemini che già inizia a guardare da fuori, tra il 22 e il 23, eh, alle vicende italiane. E, e questo contribuisce eh, molto, eh, è un forte stimolo eh, per, le, mh, per le valutazioni che va a comporre in quegli anni, tanto che la marcia su Roma lo sorprende appunto a Londra. E naturalmente, noto, i primi giudizi sulla marcia su Roma e comunque sulla sull'ascesa di Mussolini al potere non sono prettamente negativi, perché eh, bisogna inquadrarla questa cosa. È eh, meglio lui che D'Annunzio scrive a, a Ernesto Rossi. Eh, meglio lui che gli altri e gli altri erano gli esponenti di tutto lo Stato liberale che egli aveva fortemente criticato soprattutto eh, per le modalità eh, diciamo così, di coinvolgimento dell'Italia nel conflitto mondiale e per le trattative subito dopo eh, parallelamente ai trattati di pace cioè i vari FACTA, Giolitti, Bonomi insomma le persone con le quali egli si era scontrato nel decennio precedente tuttavia ha una mente lucida eh, come quella di Salvemini eh, Insomma, in pochi mesi capisce bene la natura relazionaria di quello che sarebbe stato il regime appunto, dittatoriale e inizia a scrivere alcuni ricordi, i ricordi di un fuoriuscito. È eh, una narrazione diaristica molto importante, un'importante fonte, è un libro di memoria tra, che si articolano tra il 1922 e il 1932, in cui analizza... Eh, l'avanzata e l'instaurazione del regime fascista parallelamente intrecciandole alle sue vicende da esule. Guardiamoci che erroneamente spesso si confondono insomma, i piani Salvemmi non giura fedeltà al regime perché non poteva più giurarla in quanto abbandona eh, l'Italia nel 1925 subito dopo la eh, Parallelamente al processo per il foglio clandestino non mollare e subito dopo il delitto di Giacomo Matteotti. Si riscrive per questo motivo al Partito Socialista, dice insomma qui bisogna, fare, bisogna prendere posizioni. È celebre la lettera, un documento politico e umano straordinario e che qui ci serve su un piano storico. La lettera che gli scrive al rettore di Firenze quando dice non è più possibile insegnare storia in un paese come questo, perché eh, dovendo. Eh, mh, Dovendo seguire gli ordini del partito di governo, la storia si riduce a una mera esercitazione per eruditi, lontana dalla coscienza morale di chi ci ascolta e quindi eh, rifiuta eh, il suo insegnamento a Firenze e, ed espatria. Da qui diventa Salvemini il cosiddetto: si definisce gli stesso in questi termini: ebreo errante dell'antifascismo. Ecco eh, cosa fa questo ebreo errante dell'antifascismo da un punto di vista storico? Fa quello che Stuart Hughes, Hughes, storico inglese, mh, ha ben inquadrato e cioè egli per vicende personali e per scelte politiche si trova a fare ciò che non fu possibile per ragioni naturalmente differenti ai due grandi intellettuali di quel momento dell'Italia, cioè a Croce e a Gramsci. Cioè Salvemini fa dall'estero una scientifica operazione di smontaggio e critica dello stato fascista proprio per far vedere alle potenze europee e agli Stati Uniti che i magnificati diciamo così, successi eh, cantati dalla, dalla stampa di regime in realtà erano ben altro e quindi riesce a fare ciò che eh, ai due intellettuali che non hanno concesso fare, quelli che ho citato prima, proprio dall'estero. Il, il suo obiettivo era questo, da storico e da militante politico di quegli anni, illuminare eh, all'estero le vicende dell'Italia fascista. E aveva capito che c'erano dei feeling tra alcuni ambienti più conservatori e reazionari per certi versi della Francia dell'Inghilterra e degli Stati Uniti c'erano dei feeling tra questi ambienti e Mussolini stesso, la sua antipatia nei confronti di Churchill nascerà proprio in questo contesto no? e Noto, Salerno dopo, dopo la seconda guerra mondiale dirà che Churchill avrebbe voluto un'Italia, diciamo un fascismo in Italia senza Mussolini, ritenendo gli, eh, gli italiani incapaci di governarsi se non con un bastone che eh, li governi. Ecco, mh, quindi, diffidenza verso i partiti politici e. Eh, diffidenza verso alcuni ambienti spingono Salvemini eh, alla lotta politica diretta eh, contro il fascismo e qui avviene la sovrapposizione che diciamo così è bene chiarire altrimenti eh, si perde di vista anche il titolo del mio eh, intervento cioè lui è storico eh, rigoroso del fascismo sotto diversi aspetti che andrò a chiarire subito dopo e al contempo eh, è un partigiano non fa lotta politica e lo dice chiaramente questo è il punto di rimente rispetto ad altre opere sempre storiografiche realizzate sul regime in quegli anni tre sono i momenti che è utile richiamare salvemini compone tre grosse opere sul regime una nel 27 una nel 32 e l'altra nel 36 la prima la dittatura fascista in italia si occupa di chiarire le complicità che il fascismo aveva avuto per la sua ascesa, eh, soprattutto dopo la marcia su Roma chiarire le complicità che Mussolini aveva trovato eh, nelle alte gerarchie dello Stato, nonché dell'esercito nonché della stessa, della stessa corona e dei, dei gruppi industriali del Nord Nell nella seconda, Mussolini Diplomatico che è questa della quale vi parlerò con più precisione nella seconda fase, eh, si occupa dei primi anni 10 anni della politica estera e nella terza eh, sotto la scura del fascismo, le opere escono tutte e tre all'estero naturalmente. Sotto la scura del fascismo del 1936 eh, smonta la, quella che il fascismo vendeva all'estero come una composizione, ricomposizione pacifica del conflitto tra capitale e lavoro subito dopo la crisi del 1929. Praticamente demolisce lo stato corporativo eh, fascista. Era l'esperienza che in quegli anni, per esempio, in Inghilterra veniva vista in, in realtà in una luce, in una luce positiva. Ecco, eh, questo è il eh, Salvemini che, insomma, fa storia, eh, tra l'altro il suo, diciamo così, mestiere di storico, appunto, come dicevo, si intreccia alla lotta politica, Ricordiamo che fra queste tre opere storiche, tra il 27 e il 36, appunto, si situa il famosissimo congresso per la libertà della cultura di Parigi del 1935, è un congresso organizzato diciamo così da diversi intellettuali europei, fra questi c'era Pasternak, Barbusso, insomma di altissimo livello. L'unico italiano a parlare in questo convegno fu proprio Salvemini, dicendo chiaramente: leggendo ciò che dice Carlo Rosselli in alcune lettere e alcune cose che scrive Chiaromonte, parlando in un sottoscala per evitare insomma, delle rappresaglie, dice chiaramente insomma guardiamo, guardiamoci bene dal assommare e dal mettere tutto insieme da una parte i buoni e da una parte i cattivi ricordiamoci sempre, lo dice con coraggio di fronte a eh, buona parte di intellettuali che ancora, hanno, che ancora guardava con piacere e con fiducia all'esperienza di Stalin e Salvemi dice guardiamo bene a non confondere le carte non tutti i regimi liberal democratici sono fascisti eh, non tutti i regimi espressioni di una classe diciamo così, di governo borghese sono regimi fascisti e soprattutto facciamo attenzione perché eh, in Russia c'è la costruzione di una dittatura in atto e ciò naturalmente gli procurò numerosissimi fischi da parte di buona parte di questi intellettuali. Comunque il punto fondamentale è questo, è l'unico intellettuale italiano a partecipare a questo convegno quando Parigi in quegli anni era insomma il serbatoio di numerosissimi intellettuali fuoriusciti che rappresentavano la cultura democratica appunto all'estero dai fratelli Rosselli insomma, e tutti gli altri, Chiaromonte, Silone, Caffa, e Caffi, e insomma c'è una, una rete di intellettuali molto ampia e Salvemini un po' l'interprete di questo antifascismo non comunista. Socialisteggiante o liberal socialista, insomma, le, le correnti ideologiche iniziano a mescolarsi all'interno sempre dell'albero democratico. Ecco, Salvemini è rappresentante di questa diciamo così, cultura, di quest'altra Italia, di quest'altra Europa, ecco come qualche storico autorevole ha scritto proprio in questo anno, ricordando le vicende di giustizia e libertà, del quale il nostro storico fu tra l'altro uno dei, eh, dei, dei fondatori. Ecco, in, in quest'ottica. Eh, Saldemini si muove ancora sul continente europeo, tra Francia, siamo tra la fine della metà degli anni 20 e i primissimi anni 30, Francia e Inghilterra soprattutto sono i luoghi in cui li si muove, come dice spesso per ragioni alimentari, non avendo più uno stipendio, non avendo più una proprietà appunto in Italia deve pur eh, continuare a vivere tra l'altro si occupava anche del giusto mantenimento della moglie della seconda moglie che iniziava ad avere gravi problemi di, eh, di salute e insomma Salvemini per non crepare dalla fame come faranno altri grandi antifascisti italiani ne cito uno perché ci servirà per il ragionamento che farò dopo su Mussolini diplomatico, l'altra opera per esempio Giuseppe Donati, antico cattolico democratico antico collaboratore di Salvemini dell'unità esperto di scuola, amico di Cobetti e morirà proprio di fame, stenti a, a Parigi, Salvemini cercherà di aiutarlo, e, e, insomma era questo un quadro molto difficile ecco, e, e Salvemini per ragioni alimentari come dice si sposta eh, per partecipare a conferenze, dibattiti Conferenze che in qualche modo garantivano da lui un, un sostentamento economico. Ecco, tra il, eh, prendendo la prima e l'ultima opera del, eh, del Salvemini storico appunto del fascismo, per poi concentrarmi sulla, sulla seconda, appunto c'è l'inizio, diciamo così, dell'indagine salveminiana sul fascismo e un approdo conclusivo. Nella prima opera del 1927 è un Salvemini veramente molto combattente. L'opera del 27, esce a Londra e poi a New York, la dittatura fascista in Italia. È un'opera che naturalmente risente del clima eh, politico di quel momento. ricordiamo un Salvemini che ha lasciato l'Italia due anni prima, Fu, furono tra l'altro Federico Chabot e Natalino Sapegno ad accompagnarlo al, eh, alla frontiera. Quindi un Salvemini che vive in prima persona eh, diciamo, le cose che cerca di analizzare su un piano storico, tuttavia. Anche la storiografia successiva, diciamo così, con un orientamento più, come posso dire, conservatore o di destra, per usare una etichetta politica per capirci, sia la stessa storiografia più diciamo, democratica e di sinistra, riconosce la validità della tesi della prima opera di Salvemini sul fascismo perché nella dittatura fascista in Italia in quest'opera sia eh, diciamo così, Vivarelli e De Felice, questi due importanti storici, così Collotti, giusto per avere due filoni interpretativi e diciamo culturali eh, paralleli e diversi riconoscono che Saldevini mette a fuoco alcuni nodi, alcuni punti fondamentali eh, nei rapporti fra Mussolini e le altre gerarchie dello Stato, dell'industria e eh, della stessa casa regnante che hanno in qualche modo spianato la strada per, il suo, eh, per la sua ascesa al potere. Oltre a questo, mette in evidenza un elemento non ancora oggi smentito, e cioè i fondi, i finanziamenti che il suo giornale, il Popolo d'Italia, riusciva a ottenere da ambienti conservatori francesi. Quindi Sademini mette a fuoco, attraverso uno studio di fonti fresche, perché erano soprattutto dispacci d'agenzia o articoli di giornale o storiografia pubblicata in qualche modo, in quegli anni mette a fuoco alcuni punti. Eh, fondamentali che eh, la storiografia dei decenni successivi riter riterrà come ritenga ancora oggi appunto eh, i validi. Allo stesso modo, l'ultima opera del eh, del salvemini storico del fascismo l'ultima opera di quegli anni, poi ne parlerò alla fine, queste opere saranno sottoposte a continue revisioni negli anni della Repubblica, l'opera del 1936, Under the Axe of Fascism sotto la scura del fascismo ecco, eh, smonta con dei dati tra l'altro economici eh, che non potevano essere smentiti dallo stesso Mussolini smonta questa vulgata che si diffondeva bene però in realtà in quegli anni sia negli Stati Uniti dopo la crisi del 29 sia appunto in, in in Inghilterra, e cioè che il fascismo era stato in grado di creare una inedita e tra l'altro giusta composizione del conflitto tra capitale e lavoro. Ecco, Salvemini non ci sta, aveva sempre espresso le sue contrarietà verso lo Stato corporativo e da grande storico, ma da anche, come posso dire, studioso di storia economica, e tra l'altro le frequentazioni con fiorfiori di economisti di saldemini lo avevano molto condizionato all'inizio del Novecento in questo, proprio come metodologia dell'indagine storico-sociale, ecco smonta definitivamente eh, eh, questa visione dello Stato e della società che invece il fascismo vendeva all'estero attraverso una rete fitta di propagandisti, tra l'altro si scontra con il figlio del suo maestro, di, di Rosario Villari, eh, che era un... Insomma, prezzolato del regime e che faceva campagna proprio di diffusione di queste immagini dell'Italia all'estero. Si scontrerà spesso, soprattutto negli Stati Uniti, con Salvemini. Ecco, con quest'opera storiografica, ecco, Salvemini mh, riesce a mettere eh, sotto un'altra luce anche l'aspetto economico della vita del regime. Come dice Vivarelli sono tre opere fondamentali ancora oggi sulla storiografia eh, dell'Italia fascista opere che dobbiamo comunque riprendere proprio per capire come e in che condizioni uno storico eh, potesse lavorare in quel momento e soprattutto per, diciamo così, eh, ben cogliere il Laboratorio Salvemini e inizio a spostarmi sulla seconda parte il Laboratorio Salvemini, tutte queste tre opere non sono frutto dello storico che si chiude in biblioteca e accede direttamente alle fonti o recupera giornali e, e dispaccia l'agenzia, li mette insieme, li interpreta e costruisce una narrazione. Bene, Tutte queste opere storiografiche del, eh, di Salvemmi sul fascismo sono in realtà frutto di fittissime e per certi versi non svelate e... Eh, reti internazionali che Salvemini teneva insieme e questo è un punto, io credo forse dei più significativi della terza vita di Salvemini, eh, lui diceva sempre la prima vita era quella che ha iniziato a Firenze dopo la stagione di Molfetta la seconda vita è quella dopo il terremoto di Messina del 1908 dove perde i cinque figli, la moglie e la sorella la terza vita è quella che iniziò a fare appunto all'estero. Naturalmente Salvemini quando arriva in America ad Harvard gli sembra appunto di scoprire un altro mondo, immense biblioteche, addirittura si potevano prendere i libri dagli scaffali senza chiedere nessun permesso al bibliotecario. Addirittura per lui era una cosa diciamo così nuova, inedita, il fatto che fosse il lettore a poter chiedere l'acquisto di, eh, di un determinato volume e quindi eh, Salvemini si ritrova finalmente ad avere intanto un certo tipo di calma eh, economica e di tranquillità perché dal 1934-35 occuperà in pianta stabile una cattedra di storia della civiltà italiana che lì era stata costruita in memoria di Lauro De Bosis questo avviatore, tra l'altro suo amico che eh, si era inabissato in Italia facendo appunto una, un volo di propaganda contro il, il regime un'attrice, drapper eh, fidanzata di, di De Bosis istitui questa cattedra e Harvard concesse eh, la cattedra Salvemini ecco eh, in, in queste in, diciamo così, con una maggiore calma e eh, eh, sicurezza economica Salvemini rivede queste opere sul, eh, sul regime, ma ripeto eh, la ricerca delle fonti eh, il reperimento dei documenti, anche di dati statistici Salvemini riesce a farlo attivando numerosi intellettuali suoi amici e collaboratori veramente nelle, in, in tre o quattro parti del mondo, eh, Stati Uniti, Francia Inghilterra e, eh, e Italia e quindi alcune figure notevolissime della nostra cultura antifascista e democratica, eh, quasi tutte eh, non comuniste, eh, da Caffi che, che appunto era un anarchico, lo stesso Silone, eh, lo stesso Chiaromonte, eh, vicende che in qualche modo, vicende biografiche e culturali che stanno ritornando in questi anni da un'attenta storiografia eh, che recupera appunto questa dimensione veramente internazionale di un'intera un generazione intellettuale italiana. Ecco, attraverso queste dislocate in diverse parti d'Europa Salvemi riesce a recuperare buona parte eh, dei documenti che egli stesso analizzerà e questo spiega appunto eh, alcuni momenti, alcuni snodi diciamo così, eh, proprio storiografici e politici inerenti alla sua attività di, di, di storico eh, del, eh, del fascismo ecco, un'amicizia un eh, che per lui è molto utile in questo momento e che ritornerà come sempre nella sua vita fra amore e odio sarà quella con, con Sturzo Sturzo che viveva a Londra prima di passare appunto a New York e si avvaleva di una importante collaboratrice una, eh, una donna diciamo così eh, Ebrea polacca, Berta Prischard, poliglotta, che aiutò Salvemini in maniera molto forte nel recupero di materiali riguardanti l'Italia fascista e soprattutto curava i rapporti per Sturzo e per Salvemini con diverse case editrici franco-tedesche. In questo diciamo laboratorio, appunto, dello storico. Salvemini si muove in maniera molto, come posso dire, molto chiara, cioè dice io voglio fare lo storico, creare delle opere storiche che rimangano nel tempo, cosa che riesce a fare, ma non perdo l'occasione della, della battaglia politica. D'altra parte l'aveva scritto a Gentile nel 1909, quindi lontano da ogni ancora prospettiva fascista, Dopo quello che è successo nella mia vita, la perdita dei cinque figli e della mia famiglia, o mi annullo, o te faccio cessare la mia esistenza, oppure trovo un'altra motivazione. La motivazione la troverà dopo la guerra, appunto nella, nella lotta al regime, e soprattutto fidandosi e formando allo stesso tempo eh, rilevanti intellettuali come appunto i fratelli Rostelli, Ernesto Rossi, no? eh, dirà più avanti se potessi farmi, fabbricarmi un figlio lo farei come, come Ernesto, insomma, ecco, eh, ce l'avrà sempre questa, eh, mh, questa dimensione, appunto, umana, nei rapporti, anche nei rapporti culturali e, e, e scientifici. Ora, eh, quindi questo come, credo, inquadramento generale, ecco, di un Salvemini eh, storico del fascismo, eh, prima di passare a un'opera in particolare, insomma bisogna precisare questo che mh, questa sua storiografia negli anni della Repubblica quando egli pur diciamo, con numerose incertezze tornerà eh, in Italia appunto questa produzione sarà sottoposta a continue revisioni Salvemini un po' ce l'aveva questa cosa negli ultimi anni della sua vita creare delle pietre miliari in alternativa alla visione crociana ecco della, eh, della storia eh, e dell'analisi politica ecco ha sempre... Come posso dire, per certi versi sofferto il, il suo rapporto di anche lì amore e odio con l'altra grande figura, appunto, che è, è rappresentata da, dallo stesso Croce. Tuttavia, appunto, queste opere sono per lui una sorta di, carta di nuova carta d'identità per il, il suo eh, ritorno eh, in, in Italia. Ecco, mh, diciamo che conclusa eh, questa prima parte introduttiva sul salvemine storico del fascismo, ecco io passerei a ehm, diciamo illustrare alcuni dati inerenti sempre a un'opera che ho citato prima, un sogni diplomatico, e che eh, svela nella sua storia, eh, per quanto ho potuto indagare e eh, porre all'attenzione del lettore, eh, la rete internazionale, nonché la dimensione internazionale di questo storico appunto pugliese. Allora, per una vostra, diciamo, maggiore comodità, adesso se lo apro. ho preparato una sorta di mappa che vi consiglierei appunto di, di seguire, parallelamente alla mia ricostruzione, perché le vicende sono un po' intricate, soprattutto mai svelate finora su questo volume, che è un esempio appunto significativo del Salvemini, eh, del Salvemini antifascista e storico. Allora, iniziamo. Io cerco di chiarire alcune cose iniziando da questa parte sinistra, alla mia sinistra, quindi eh, Mussolini in Sitali, ecco in alto a sinistra. Allora, nel 1930, Salvemini si reca ad Harvard per la prima volta. Ad Harvard, conosce uno, uno studioso di storia della, della chiesa, eh, ex, prete, ex prete modernista, eh, Giorgio Lapiano. Incontra questo storico. Eh, come lui di origine meridionale, un po' regionale disturso, eh, che si occupava appunto di storia del cristianesimo e di storia della chiesa. Naturalmente nasce subito un feeling fra, come nasce appunto ora, tra esuli intellettuali appunto, italiani, eh, questa parte del Sardemini Esuli appunto, ha aperto poi eh, questo importante ciclo di incontri perché questa dimensione che ne viene fuori alla fine. Ecco, conosce Giorgio Lagana, entra subito in collaborazione e... E tra il 30 e il 31 i due mettono a punto un progetto editoriale che trovate espresso in alto, Mussolini in Sitali. Numerosi intellettuali di estrazione democratica ma non comunista eh, avrebbero dovuto sviluppare diversi aspetti della vita del regime, sempre all'estero, realizzando un libro naturalmente in inglese. Che avrebbe dovuto analizzare nel decennale della Marcia su Roma, in un'altra luce, i vari aspetti della società italiana durante il fascismo. Si stavano preparando a fare il controcanto alle celebrazioni del primo decennio del, del, della presa del potere di Mussolini. Ecco, in questo, in questo nucleo, eh, il nucleo di questo progetto editoriale doveva essere lo studio della politica estera del regime. E questo, diciamo così, torna perché eh, appunto, era uno degli obiettivi di Salvemini, l'avevo detto prima, tanto che dopo un'iniziale diciamo attribuzione a Carlo Sforza eh, di questo capitolo, di questa parte del volume sulla politica estera del regime, l'argomento della politica estera se lo prende Salvemini. D'altra parte, in quel libro che ho citato prima, in Dai ricordi di un fuoriuscito, Salvemini dice chiaramente Ora, non si può sperare in una rivoluzione interna, Dopo il diritto Matteotti non è accaduto, quindi, se quello è stato un momento chiave, un momento di passaggio fondamentale e non c'è stata una rivoluzione interna, probabilmente non ci sarà mai. Se non si può eh, naturalmente pensare a una presa di posizione da parte del re, eh, lo dirà Salvemini: le monarchie sì, eh, devono esistere fin quando hanno un credito, per lui già si era screditata sia durante la prima guerra mondiale, soprattutto per la compromissione col fascismo. Ecco, Salvemini dice dove. E quando si verificherà una rottura, quando da dove può iniziare un'ipotetica crisi sulla quale noi dobbiamo spingere? Ecco e lui che in quegli anni si trovava a Londra e che studiava la politica estera italiana, l'avevo detto all'inizio. Ecco, dice: Sarà proprio nei rapporti diplomatici. Perché Salvemini nota la schizofrenia di Mussolini nei primi dieci anni. Eh, beh, prima è fautore di un ipotetico eh, asse italo-franco-inglese eh, eh, contro l'asse tedesco per poi cambiare in continuazione a seconda delle circostanze e di questo ne parlerò eh, tra eh, un minuto ecco, quindi per questo progetto editoriale Sardemini scrive 24 capitoletti circa 150 pagine, aiutato da questi intellettuali che io cito, Caffi, Reale, Tasca e Chiaromonte. Li cito perché c'è una sottile linea, diciamo così, di comunanza ideologica, perché tutti questi intellettuali avevano per certi versi subito il fascio dell'Unione Sovietica, avevano elaborato una dura critica del regime staliniano, erano naturalmente rimasti democratici ed erano esponenti, insieme a Salvemini, di una cultura... Eh, socialdemocratica o liberal-socialista che guardava appunto agli Stati Uniti d'Europa eh, quindi contaminazioni di culture tutte democratiche ecco, ruotano intorno a queste figure ora mh, la vicenda che racconto per capire il salvemino storico e il salvemino internazionale deriva appunto da documenti fino a oggi presso che derivanti dalle sue carte di Harvard da alcuni archivi francesi e dall'archivio centrale dello Stato ecco eh, il progetto editoriale Mussolini in non va in porto, si arena si arena per complicanze, soprattutto perché era scritto a più mani, erano circa dieci collaboratori eh, coordinati da la Piana e da Salvemini, insomma non se ne fa nulla per ora, tuttavia viene messo in pausa congelato, Salvemini fa un viaggio eh, tra la fine del 31 e l'inizio del 32 a Parigi, torna a Parigi perché seguiva in quel momento le vicende di giustizia e libertà, torna e Estrapola, lo dice chiaramente in alcune lettere estrapola questi capitoli che aveva composto in collaborazione con uh, gli intellettuali che ho citato prima e crea un volume il primo volume quello che ho citato prima del 1932 che esce a Parigi e che si intitola Mussolini Diplomato esce in francese l'editore Bernard Grasset pubblica il volume di Salvemini perché il curatore di questa collana era Alevi, Salvemini aveva un, un rapporto privilegiato con i due fratelli Alevi, Daniele ed Elia Alevi, erano due intellettuali che si erano avvicinati a Firenze alla cultura fiorentina degli anni della voce, avevano apprezzato l'unità di Salvemini, uno era storico, eh, e l'altro era eh, un um, sociologo, eh, um, eh, Daniele Alevi e... Curava appunto questa, questa collana Quaderni Rossi, nella quale appunto Salvemini pubblica questo libro, frutto di un lavoro a più mani. Ecco, eh, questa è la data di nascita della sua seconda importantissima opera sulla storia del, eh, della politica estera del regime. Ora. Quindi non è un'opera di uno storico chiuso nella biblioteca ma è un'opera frutto di un intreccio di dati, documenti, materiali che hanno reperito altre persone anche per lui, che gli analizza e interpreta e che costruisce in un certo modo qual è la tesi di questo libro in francese? Che nei primi dieci anni della politica estera del regime non c'è un chiaro disegno diplomatico Mussolini non sa non conosce i meccanismi della diplomazia o oh, forse è spostato qualcosa? so. Eh? soffrenia dei computer ah, non capito e intanto continua quindi il um... quindi salvemini um, è uno uno storia un quel momento che mette a fuoco forse questo cavolo capo che si è spostato, è il capo. intanto continuo, eh, quindi mh, questo primo libro ha una tesi chiara, la politica estera del regime non ha una linea chiara, eh, Mussolini improvvisa, cercando di trovare sponde da una parte o dall'altra, forse è questo, questo capo qui. il bello della diretta siamo in diretta prego un attimo vediamo se ripristina riparti ok, allora eh, la linea è chiara la linea interpretativa è chiara la politica estera del regime praticamente non esiste Salvemini coglie questo lato di improvvisazione eh, che, ha, che ha Mussolini dice è finito i tempi in cui i diplomatici andavano in giacca e cravatta a trattare ma adesso è arrivato il tempo della, delle, degli occhi in fuori delle, delle minacce e, e delle urla quindi nota questo lo mette per iscritto e naturalmente è importantissimo lo studio delle fonti. Su che cosa si poggia un fuoriuscito per studiare la politica estera del regime? Per la prima volta nella storiografia italiana entrano i giornali i giornali di parte, soprattutto come fonti per lo studio della storia. Quindi questo è molto importante nell'innovazione degli, eh, degli studi storici. Eh, uno studio appunto sulla politica estera non può attingere in quegli anni a documenti diplomatici, naturalmente. Ma Savemi, attraverso uno studio de degli stessi materiali realizzati dal regime, cerca di individuare appunto i punti di vista e nota. Tantissime contraddizioni. Ora, in questo libro in francese del 1932 potrebbe essere strano non trovare, per esempio, un capitolo sui trattati del Laterano, eh, eh, che è un, insomma, è un capitolo importante della politica estera diplomatica del, del regime. Non, non lo troverete perché... È, è, è un argomento che in quel momento sta svolgendo Giorgio Lapiana storico del, eh, del cristianesimo per realizzare questo volume a, a più mani poi dopo Salvemini non perde mai quella vena graffiante trovato questo documento insomma manda la copia in francese a Mussolini con dedica e la invia da Parigi al duce invitto invincibile, collaboratore inesauribile omaggio di ammirazione e di gratitudine indicibile questo è Salvemini, che con numerosi problemi, appunto, pensa, trova il momento di eh, poter provocare anche appunto, Mussolini inviandogli eh, la copia autografata. Questo documento deriva dalla segreteria particolare del Duce, ce ne sarà un altro dopo molto, molto importante. Nello stesso momento l'opera, naturalmente, suscita le attenzioni in Italia e all'estero. Eh, è inutile dire che negli ambienti fuoriusciti italiani l'opera viene recensita attualmente positivamente eh, e la nostra opera scri li scriverà lusso, nostra perché nasce nel nostro contesto, nella nostra idea eh, di antifascismo e naturalmente eh, anche gli altri Nenni, per esempio ne farà un'ottima eh, un eh, recensione. Naturalmente non la pensavano in questo modo i, eh, i fascisti che proprio prendono eh, la pubblicazione di questo volume per tornare a criticare il mondo del fuoriuscitismo, ecco, spazzatura, spazzatura riciclata da Salvemini e, e con la quale realizza un'opera storiografica. Ora, il libro esce nella stessa versione a ah, eh, Sono qui. Ah, sempre a Parigi nel 1932, è l'edizione che potete leggere in questa versione che io ho pubblicato quest'anno, Un sogno Diplomatico, perché su questa mi soffermo? Perché qui Salvemini, con un'introduzione presente in sintesi nella prima, chiarisce la sua modalità di indagine, ecco il tema è questo, storico del fascismo, eh, infatti ce lo dice chiaramente, come posso essere credibile io che in questo momento sono un fuoriuscito? Chi mi darà fiducia, appunto, chi darà fiducia alle parole che dico saprà, cioè, certamente, metterà avanti il fatto che eh, avrò i miei condizionamenti politici. Ebbene, come spesso fa con chiarezza espositiva, dice chiaramente «Io non so se possa essere imparziale chi scrive su questioni contemporanee, siano esse politico, religiose o sociali o economiche. Chi crede sinceramente di essere imparziale non è troppo spesso che uno sciocco. Chi si proclama imparziale è quasi sempre un mentitore senza scrupoli che cerca di ingannare il suo pubblico, lupo in veste d'agnello. Noi non possiamo essere imparziali, possiamo essere intellettualmente onesti, cioè renderci conto delle nostre passioni, tenerci in guardia contro di esse e mettere in guardia i nostri lettori contro i pericoli della nostra parzialità. L'imparzialità è un sogno, la probità è un dovere. Nel corso del mio lavoro io mi sono sempre tenuto in guardia contro i miei preconcetti politici, non mi sono mai rischiato un'affermazione senza avere sotto i miei occhi la prova su cui appoggiarla. Mi sono sempre domandato, specialmente quando la mia affermazione era grave, se si trovasse qui in questo momento vicino a me un ammiratore di Mussolini ben informato, ottimamente documentato, potrebbe smettirmi su questo punto? E con quali prove? Anche dopo aver preso queste precauzioni, non posso illudermi di essermi creduto su parola. Ecco, non la chiarezza dello storico, ci svela il suo metodo, mettendo davanti il fatto, guardate che io sono un antifascista, sono uno storico militante, tuttavia è un'opera di storia, non è un'opera di propaganda, vi dico come la penso, cerco di appoggiare la mia interpretazione a ciò che la fonte può essere, eh, al tipo di fonte che io adesso riesco a, a, a, a recuperare. Ecco se i miei documenti sono incompleti, se ho nascosto fatti che mi avrebbero costretto a modificare il mio sistema di idee essi non dovranno fare altro, i lettori, che denunciarne tali lacune e demolire così il mio lavoro e insomma questo lavoro che arriva nelle mani di Mussolini perché glielo spedisce Gaetano direttamente in realtà ha pochissime annotazioni perché sia la prima che la seconda versione eh, dell'opera viene appunto studiata da, da Mussolini, postillata 11 note su uh, 180 pagine, Salvemini mi viene a conoscenza nel 47, insomma dice: visto che l'esaminatore era così preparato, mi è andata anche bene, ma in realtà gli appunti di Mussolini purtroppo sono andate perdute le edizioni consultate eh, dalla, eh, da, da Mussolini. ecco le 11 annotazioni che ne, che ne fa sono veramente lievi, cioè piccole date, problemi di traduzione, eh, Saldemi attribuisce un incontro con un diplomatico a Berlino, Mussolini precisa non è vero in Monaco, insomma il tenore è questo, ecco delle correzioni che ne fa. E insomma il quadro che delinea Saldemi è fondamentale e regge. Ora mi soffermo su questa edizione del 1932 eh, per questo motivo è quella che io ho studiato, eh, perché? Perché l'edizione del 32, la prima edizione italiana, apparentemente la traduzione di quella sorella, appunto francese del 32 completa, diciamo così, eh, questa immagine che io propongo di eh, storico con una rete di collaboratori appunto che eh, va a coadjuvarlo in, eh, in, man in maniera forte. Perché la prima, eh, la, la prima edizione italiana di questo volume esce sempre a Parigi, edizione Contemporaine, è l'editore. Apparentemente sembrerebbe una tipografia o, o una casa editrice francese, però io mi sono posto la domanda, ma perché a distanza di pochi mesi ne viene fuori un'edizione italiana, sempre a Parigi. Certo, la prima edizione era andata bene, aveva avuto 13 di stampe, ma le tirature erano molto basse. E tuttavia, mi sembrava, come posso dire, un elemento singolare trovare apparentemente un editore francese che ripubblica a distanza di pochi mesi un'opera, però questa volta in italiano. In realtà. Ecco, le indagini che ho fatto mi portano a definire con certezza questo. L'editore non è un editore italiano, l'edizione contemporanea era la casa editrice di un tipografo, tale Ettore, Celest Ettore Celestino Carozzo, che negli anni 29-30, e questo signore, schedato naturalmente come sovversivo, che negli anni 30 si era spostato a Parigi e aveva aperto una tipografia. Tra l'altro il cognato Lotario Vecchi era uno stampatore milanese e farà soldi in Spagna stampando i primi fumetti di rintintino, cioè per dire le reti di questi... Soggetti. Ecco, Ettore Celestino Carozzo è una figura chiave per Saldemini perché è un cattolico democratico amico di Sturzo, nonché fondatore del Partito Popolare Italiano. Apre una tipografia a Parigi all'inizio fa soldi vendendo romanzi d'appendice sull'insegnamento del cognato, ma a un certo punto Sturzo da Londra. Nell'ottica del decennario della presa del, del potere del fascismo, gli consiglia di iniziare a pubblicare libri di antifascisti. E quali antifascisti pubblica, Carozzo? pubblica due volumini di, eh, di Francesco Saveriniti di scritti sulla democrazia pubblica un'opera eh, un di Sturzo un, un libro di Carlo Sforza eh, sulla storia degli ultimi dieci anni appunto sul regime e nonché Mussolini diplomatico tradotto naturalmente in, eh, in italiano solo che questo libro non è più leggibile perché non risulta né nell'opera cosiddetta Omnia Feltrinelli né è stato stampato successivamente che fine fa questo libro? Nel volgere di poche settimane, dopo la pubblicazione del libro di Sforza, eh, gli ambienti fascisti sono molto attenti a guardare a Carozzo e infatti nella tipografia eh, si infilano diverse spie del regime, in particolare due, un'insospettabile donna, tale Ida Urbani, e un altro, un tipografo eh, che aveva come nomi di spia Decimus. Eh, questi soggetti inviano i dispacci alla polizia politica italiana e insomma con le pressioni che riesce a fare il regime e con eh, appunto queste spie eh, Carozzo inizia a preoccuparsi del suo destino e dà ordine ai suoi operai di distruggere eh, c'è un verbale ed un interrogatorio eh, che risulta da un archivio della polizia locale di Parigi eh, un operaio di, di Carozzo distrugge tutti i volumi, ma soprattutto, purtroppo per noi, distrugge il manoscritto di, eh, di Saldemini. Ebbene, il punto è questo. Non è una storia filologica del volume. Chi lavorava in queste tipografie? Lavoravano eh, tutti quegli esponenti della cultura liberal-socialista cattolico-democratica vicini a Salvemini. Eh, Francesco Saverio Ferrari, cattolico-democratico, vicinissimo a Salvemini, che insieme a Donati, vi ho ricordato prima, avrebbe voluto costruire una rivista, cosa che poi faranno, prima dal titolo Rinnovamento. Salvemini dice: Chiamiamola Res Pubblica, magari ci porta bene, in Italia nascerà un giorno la Repubblica, li scrive Salvemini. Una, una, una rivista di studi politici sull'Europa del tempo eh, ci lavorava il figlio stesso di Nitti dirigeva la, una filiale a Bordeaux eh, di, questa, eh, di questa tipografia ci lavorava lo stesso Giuseppe Donati e, quindi Salvemini si trova a, a, ad avere come punto di riferimento a Parigi per la ripubblicazione di quest'opera appunto queste figure del nostro, eh, del nostro antifascismo ecco grazie all'intervento e alla spinta di, eh, di Sturzo quindi l'opera esce anche in um, in, in Europa in, in italiano eh, esce a Parigi appunto nel 1932 eh, in italiano e naturalmente Salvemini come sempre ecco questa è molto più bella questa dedica perché con l'edizione in italiano perché Mussolini conosceva il francese ma un po' stentava, dice Salvemini la rispedisce, al primo attore la prima copia eh, eh, invia. e naturalmente Mussolini si arrabbia molto su questo abbiamo trovato altri, ho trovato altri materiali su questo eh. Salvemini provocava in continuazione naturalmente provocava una sua vecchia, una sua vecchia conoscenza a, a riguardo ora, dopo questa pubblicazione di questo libro naturalmente il nome di Salvemini è il faro dell'antifascismo internazionale Ecco, non comunista, naturalmente. Lui è ormai in pianta stabile ad Harvard dal 1934, l'opera circola tantissimo, tra l'altro, in contatto con editori eh, newyorkesi per una doppia pubblicazione in inglese e in tedesco, il che appunto lascia diciamo così, lancia delle luci molto importanti. Tra l'altro, lo stesso sturzo si era eh, attivato per una pubblicazione in Germania di quest'opera all'inizio del 1932. Ecco, eh, mh, insomma, la pubblicazione di Mussolini Diplomatico eh, fa salire eh, Salvemini in diciamo una luce nuova rispetto a quegli anni che seppur aveva vissuto da, da protagonista. Tanto che Diciamo così, da storico si occupa, come spesso fanno gli storici, di rivedere in continuazione l'opera a seconda appunto del cambiamento. Ricordiamoci che è dedicata al 1922-32 e che cercherò, concludendo, di svelare attraverso gli altri passaggi. Ora, Visto che è un'opera così importante e soprattutto un, capo, un atto d'accusa molto duro che fa nei confronti del regime, insomma, eh, spesso con taglio ironico, Salvemini ironizza proprio sulla, sulla modalità di conduzione della diplomazia che ne fa Mussolini, ricordiamo ancora una volta che eh, il dittatore è stato ministro degli esteri ad interim fino alla fine del 31 e poi dopo eh, tra il 31 e il 32 ne fu grandi il ministro degli esteri e poi il genero appunto ciano quindi la responsabilità diciamo, della conduzione della politica estera del regime è tutta di Mussolini Ecco, fra i vari esempi che fa Salvemini ne ho scelto uno perché posto all'inizio del libro è quello che chiarisce la sua ottica anche da storico la vicenda ormai diciamo così, quasi dimenticata ma all'epoca destò molto scassato Dell'occupazione italiana di Corfù e lì dice Salvemini: eh, Si è capito che è inaffidabile, ma è importante capire chi capirà questa inaffidabilità di Mussolini. Ci arrivo fra un minuto. Praticamente, alla fine di agosto del 1923, una spedizione eh, di ambasciatori eh, guidata dal generale italiano Tellini era stata mandata lì dal Consiglio Supremo del Congresso della Pace per tracciare i confini tra Albania e Grecia. Insomma, questa spedizione di italiani però mandati dal Congresso della Pace viene sterminata da attentatori che ancora oggi, insomma, non sa bene chi siano. Queste cinque persone vengono ammazzate e naturalmente Mussolini fa un ultimatum dicendo che se la Grecia in cinque giorni ma no, rispetto a alcuni punti, 5 in particolare fra questi c'era l'esecuzione capitale degli, eh, degli assassini mai fatta perché non sono stati mai trovati un indenizio economico di 50 milioni eh, all'Italia, eh, una cerimonia di umiliazione della bandiera greca eh, nei confronti di quella italiana, nonché il libero accesso nella rada del Pireo delle navi italiane, insomma, l'Italia dichiara guerra alla Grecia. Naturalmente gli animi internazionali si agitano perché stiamo appunto nel 23, ecco, eh, si agitano nel volgere di pochi. Eh, di, di pochi giorni eh, eh, interviene prima la Società delle Nazioni e soprattutto dopo un incontro tra, Musso, tra Mussolini e l'ambasciatore inglese a Roma, intervengono questi fattori e Mussolini fa retromarcia. Ottiene ben poco, in realtà quello che ottiene eh, dalla Grecia, è soltanto indennizzo economico, dice, dal non è stato un grande guadagno perché a fronte di 50 milioni incassati per questa sceneggiata l'Italia ne spende 280, quindi comunque questi scarsi risultati vengono venduti all'interno come grandi conquiste diplomatiche. In realtà Salvini dice gli attori internazionali hanno capito che Mussolini è inaffidabile e soprattutto chi lo ha capito? Il versante conservatore della società inglese. Lui da qui inizia a sviluppare la sua diffidenza nei confronti di quel settore che avrebbe poi di lì a poco spesso appunto Churchill come punto di riferimento. Quindi la sua antica ruggine nei confronti dello statista inglese sta nascendo in questo, in questo momento. Ecco, subito dopo la pubblicazione di quest'opera Salvia continua a, affinare, a raffinare i risultati della sua, eh, della sua ricerca e vedete, seguendo diciamo così, questa parte, in alto e poi qui in basso a destra che l'opera continua diciamo così l'approfondimento perché nel 1937 nel 1937 la trovate qui in basso ecco, eh, prima nel 1932 e poi nel 1937 appare in Svizzera e per le nuove edizioni di Capolago eh, le nuove edizioni di Capolago erano delle edizioni di storia politica dell'Europa del tempo e dietro le quali ci sono due grandi intellettuali e cioè c'è cioè Silone e soprattutto Egidio Reale. Egidio Reale che lo aveva aiutato già in questa fase nel recupero dei, dei documenti. Il libro appare in Svizzera, dopodiché, la stessa versione, sempre questa italiana del 32, ricompare così com'è nel 1945, quando. Appunto, il quadro politico è completamente cambiato quando Salvemini ha già, ha già pubblicato quel suo famoso libro, eh, What to do in Italy, La sorte dell'Italia? Scritto con quel suo amico Lapiana, che ho citato prima. In cui pone alcune questioni di rimenti per la ricostruzione dell'Italia. Ecco, eh, appare per la prima volta la versione del 1945 con un'aggiunta, questa volta di Trattati del Laterano, la stessa edizione con numerose aggiunte. Quella che a me dava un senso di, di in, diciamo così mi accorgevo che mancava qualcosa ecco perché sono tornato a indagare su questa vicenda la stessa edizione la Repubblica, con l'edizione definitiva del 1952 con l'edizione la, la terza si intitola ancora una volta Mussolini diplomatico 1922-32 i capitoli sono ancora 28 aggiunge quattro lunghi appendici in cui racconta tra l'altro la versione eh, diciamo, della lettura che ne, fa, che ne aveva fatto a suo tempo il luce in realtà la storia del libro non è conclusa così come non è concluso il suo essere storico del fascismo perché viene pubblicato in Sud America, Buenos Aires, nel 1943 e qui per la prima volta aggiunge diversi capitoli che vanno a toccare le vicende della storia e della politica italiana sino allo scoppio del regime per cui lo storico è indagato dal 32 al 43, grosso modo, e aggiunge numerosi, eh, numerosi capitoli al riguardo. Il titolo, si intitola, eh, il titolo riporta scusate, La disfatta di Machiavelli", di Machiavelli, La derrota dei Machiavelli, e viene pubblicato eh, nel 1943 a Buenos Aires. Ora, siccome ho citato alcuni dei suoi collaboratori per le edizioni precedenti, in quest'ottica, soprattutto nella cornice dell'organizzazione fatta dalla Fondazione di Magno, mi sembra giusto ricordare questo particolare, che non è un particolare, ma svela un altro tassello del Salvemini internazionale. Cioè il libro appare in Sud America, in spagnolo naturalmente, nel 1943, più allargato rispetto all'edizione all originaria, perché? Perché lì c'era un vecchio fuoriuscita socialista, Parpagnoli, Giuseppe Parpagnoli, Giuseppe detto José Parpagnoli, che è, è stato uno dei primissimi a lasciare l'Italia all'inizio del 1922, quando aveva capito che l'aria stava cambiando. Tipografo anche lui, operaio, l'organizzatore del primo sciopero durante l'Italia giulittiana, nonché sindaco di Tarquinia, aveva contattato Salvemini, cioè scusate, Salvemini aveva contattato lui, negli anni in cui Salvemini stava per rompere col partito socialista, fra il 9 e il 10. Perché lo aveva contattato? Perché uno degli antichi motivi di attrito tra Salvemini e il partito era questo. Insomma, siete buoni, siete riformatori, volete portare il progresso alla classe operaia, però al nord, con le cooperative rosse, insomma fate delle cose che a me non sembrano così, così corrette. E per avere allora questo, diciamo. poi, già da allora si diciamo. potrebbe raggiungere allora per capire alcuni passaggi Salvemini si attiva, diciamo così, attiva Parpagnoli che gli recupera alcuni documenti lui che frequentava le cooperative dei tipografi degli operai gli fa vedere alcuni dati alla mano questa non è un'amicizia, è una conoscenza che comunque Salvemini porta avanti tanto che Parpagnoli andandosi in Sud America fonda il circolo Matteotti organizza numerosissime attività in memoria di Matteotti e tiene le fila un po' della, di questo antifascismo che sta nascendo negli Stati Uniti attraverso l'organizzazione culturale e infatti è Parpagnoli a metterlo in contatto con uno stampatore di, eh, di Buenos Aires e il libro finalmente esce lì, tra l'altro questo libro non arriverà mai proprio in Italia non ne ha neanche copia Salvemini non c'è né Harvard né nell'archivio storico Salvemini l'unica copia che è arrivata qui portato dal figlio di Parpagnoli, depositato a Napoli, alla, alla Nazionale, e, e appunto e, e, esisterì alla Biblioteca Nazionale e, di Napoli un'unica copia sulla derrota di Machiavello. Ecco, il punto qual è? È la stessa tesi espressa in Mussolini diplomatico, e, e, però si appoggia ancora una volta come storico del regime a figure di antifascisti che stavano operando nell'analisi della politica estera del regime a ridosso, un po' prima o un po' dopo, la presa dell'Etiopia. Quindi allarga il quadro al 35, 36, 37, appoggiandosi ad alcune ricerche fatte da Chiaromonte, da Angelo Tasca, da alcune figure, tipo queste due, che in qualche modo porteranno avanti nell'Italia repubblicana questa indagine salveminiana sulla politica estera del regime. Tanto che quando torna da Harvard l'anziano storico avrebbe voluto dare i documenti a tasca, che ci pensa un po' non era anche lui un ragazzino, e poi passeranno a, a Chiaromonte. È importante, sto per concludere, il passaggio finale, perché ci spiega diciamo così, alcune lacune nella storiografia su Salvenni oggi che, come dicevamo prima, andrebbero indagate meglio proprio per far emergere ancora di più la dimensione internazionale del personaggio e il suo essere storico in contesti difficilissimi e che torna in Italia nel 1947 tra il 1945 e il 1946 pensa di tornare e naturalmente torna fisicamente c'è un famoso viaggio, un famoso diario, tra l'altro per certi versi pure curato, non, non è stato mai pubblicato integralmente, anche se è stato pubblicato da un suo allievo Merola negli anni 60 sulla rivista Perfacor, ma ci sono numerosi punti di sospensione. Io sono andato a vedere i punti di sospensione sul manoscritto di Salvemini e naturalmente sono state tagliate le parti che davano maggiormente fastidio in quel campo diciamo così politico nel quale Salvemini comunque rimaneva ancora un riferimento cioè la tradizione diciamo così socialista, la cultura azionista, il mondo riformatrice che di lì a poco si sarebbe poi confrontato con la prima esperienza del centro-sinistra in Italia siccome alcune cose davano fastidio insomma le avevano diciamo così tolte ecco prima di questo diario Salvemini torna virtualmente in Italia con due libri e infatti guarda caso un'immensa produzione storiografica eh, ripubblicano eh, prima di tutto sotto la scura del fascismo tra l'altro la traduzione italiana la fece Alessandro Schiavi con un'ottima introduzione e successivamente Mussolini diplomatico ecco quest'opera sulla politica estera del regime sui primi dieci anni per Salvini è fondamentale dice bisogna tornare a spiegare le cose e lo scrive nell'introduzione io ho scritto quest'opera in contesti ormai distanti è un'opera valida perché? Perché dopo aver abbattuto la peste del eh, sistema dittatoriale, adesso dobbiamo combattere una febbre tifoide. E qual è questa febbre tifoide? È quella del conservatorismo e dice: riporta all'attenzione del lettore le intuizioni del decennio precedente. Posti a scegliere tra una malattia mortale e una pericolosa, ma eh, diciamo così guaribile, io scelgo la seconda, quindi posti a scegliere tra il regime dittatoriale e la dipendenza dell'Italia dal mondo anglosassone e statunitense, io naturalmente scelgo la seconda, tuttavia bisogna far capire a questo mondo che gli italiani si possono governare da soli, tanto che hanno già mandato a casa il re, l'edizione è pensata nel 1945 e di quel contesto lì, uscirà in Italia dopo il referendum e quindi attraverso un uso diciamo così di un suo volume di storia sui primi dieci anni del regime fascista a, diciamo così ponendo una nuova introduzione differente rispetto a quella che io vi ho letto ma il volume è sempre quello Salvemini si ricolloca politicamente in Italia nel 1945 46-47 in quegli anni di forti diciamo così, contrasti tra l'approvazione diciamo, tra il referendum costituzionale e l'approvazione della carta costituzionale D'altra parte in quel momento, sto per concludere, Salvemini viene contattato dai naudi e questo non ci deve, diciamo sì, è molto strano o comunque strano non è, perché l'editore comunista che contatta l'esponente della cultura democratica che in quel momento era a Ferricorti non tanto con i giovani comunisti che avevano fatto la resistenza, gliel'aveva detto, avete scritto la pagina più bella della storia d'Italia, dopo le cinque giornate di Milano ci siete voi, ma dovete cambiare registro, dovete capire che dall'altra parte non c'è il paradiso terrestre ma c'è una dittatura. Ecco, l'editore comunista Einaudi lo contatta per iniziare a sistemare e pubblicare con una versione omnia, dice Einaudi, i principali scritti di Salvemi. Ora sono quattro i volumi ai quali Salvemi pensa, sottoscrive un contratto, ne pubblica soltanto uno, cioè il... Il volume sugli iscritti sulla questione meridionale eh, gli altri hanno iscritti sul risorgimento gli altri iscritti di politica estera e lì avrebbe trovato posto Mussolini diplomatico e gli altri iscritti sull'Italia contemporanea ora, Salvemini Vivo pubblica il primo volume eh, scritti sulla questione meridionale subito dopo la morte di Salvemini esce una versione ridottissima del quarto volume di iscritti sull'Italia contemporanea curata da Beniamino Filocchiaro che si intitolava appunto Italia scombinata ecco, ehm, e questo è importante perché perché tra il 1945 e il 1947, in questi anni di forti tensioni e dibattito per la Costituzione e Naudi glielo scrive numerose delle tue battaglie da storico e da politico sono oggi utili in questa fase di eh, dibattito e di riflessione e di stesura della carta costituzionale ecco, Salvemini si impegna ma appunto il progetto diciamo così Naudi va in porto fino a un certo punto a questo punto veramente sto tirando la conclusione le strade di, di questo volume sono due e che poi do, sono le due strade di Salvemini storico del fascismo prende questo libro cioè la derrota di de Machiavelli allargata aggiunge alcuni capitoli sulla fine del conflitto mondiale e quindi la narrazione è piena 22-45 dall'ascesa dall alla fine di Mussolini ne fa un'opera divulgativa per un pubblico inglese e statunitense soprattutto, e infatti esce a Londra nel 1953 e a New York nel 1954. Ve l'ho segnato qui a destra per comodità: Prelude to the Second World War, preludio alla Seconda Guerra Mondiale. Questo è il primo sbocco del Salvemini, storico del fascismo. Ritorna ancora questa volta virtualmente, perché intanto si è trasferito in Italia, ha ripreso la, la sua cattedra a Firenze perché ne era lettore, appunto, eh, Caramandrei è per un pubblico inglese è divulgativo, l'intuizione, la tesi di fondo è quella che già ha espresso il Mussolini diplomatico la dedica ai suoi amici e colleghi di Harvard in ricordo di questa stagione che per lui è una stagione fondamentale la seconda versione di questo libro è quella che trovate qui è questa la terza, Mussolini diplomatico dopodiché salve a memoria appunto il 57 solo che succede un qualcosa che lui aveva intuito ma che non riesce più a governare si era trasferito a Sorrento negli ultimi anni no? è nota questa ultima stagione salveminiana perché nel 1967 Augusto Torre eh, lavorando sull'iscritto e sulla politica estera di, di, di Salvemini per la cosiddetta opera Omnia Feltrinelli che poi Omnia non è, anche oggi andrebbe rivista eh, radicalmente perché si perdono là dentro i volumi di Salvemini come non esiste il volume che si chiama Italia scombinata così non esiste questo volume, così non esistono altri volumi di Salvemini ma lì la produzione di Salvemini è stata sciolta seguendo un ordine tematico non cronologico dell'opera dell naturalmente Ernesto Rossi quando progetta questo non è attento ai criteri filologici ma fa un uso strumentale e politico dell'esperienza di Salvemini concordando con Feltrinelli la, eh, la questione perché in quegli anni eh, siamo a ridosso alla rivoluzione castrista Feltrinelli pubblica l'opera Omnia di Labriola e voleva affiancare a quest'opera Omnia grossi volumi su Salvemini Ernesto Rossi, eh, Scalfari ed altri, vicini appunto al contesto, eh, diciamo così, al giro delle amicizie di Rossi, di Parri, dell'Astrolabio, ecco degli ultimi eredi di Salvemini, propongono di fare di Salvemini, diciamo così, il monumento dell'antifascismo italiano non comunista questo c'è da contestualizzarlo appunto perché naturalmente eh, prima diciamo così la, il Parlamento la Segreteria di Togliatti è chiaro che il Partito Comunista aveva mh, lanciato un'egemonia no, sull'antifascismo ecco siccome le cose non erano andate in quei termini non erano stati solo eh, antifascisti comunisti Rossi eh, dopo la stagione azionista e mh, durante la stagione del mondo di Pannunzio e dell'astrolabio di Retta Compari, appunto getta questa pietra miliare insomma Salvemini è il punto di riferimento dell'antifascismo italiano non comunista se no che Torre eh, fa un incrocio prende la prima Prende questa edizione, l'ultima edizione, la terza, del 1952, che si conclude nel decennale della presa del potere di Mussolini, è il suo vecchio libro che io ho ripubblicato quest'anno, a questo libro, in maniera arbitraria, somma la seconda parte della narrazione che deriva dal preludio di The Second World War. Aggiunge le vicende eh, della politica estera del regime, indagato della Salvemi, dal 1933 al 1945. Ne fa un incrocio assolutamente arbitrario e nell'edizione Omnia Feltrinelli viene fuori un nuovo titolo preludio alla seconda guerra mondiale, che confonde il lettore guardando questo quadro e soprattutto nell'introduzione ma anche nelle note conclusive del curatore assolutamente non viene fuori questa dimensione internazionale dello storico alle prese con fluide vicende del regime, perché questo è il punto chiave che dobbiamo mettere in luce e storico del regime quando queste vicende si stanno svolgendo. Pur, pur essendo di parte, crea una visione, diciamo così, scientifica, eh, seria, potremmo dire, eh, del, del quadro di insieme, ponendo appunto alcuni punti che, come diranno, tendenze storiografiche differenti, io vi ho citato Vivarelli, De Felice e Collotti dall'altra parte, ancora oggi sono, eh, eh, sono ritenute valide. Ernesto Rossi gli aveva detto Gaetano, quando torni in Italia, non ti mettere a fare lotta politica hai tu hai una certa età, mettiti a fare lo storico del fascismo e riordina i tuoi libri. Lui, naturalmente, non ci voleva stare. Diceva: Io scrivo di politica quando mi vengono gli attacchi epilettici. E gli attacchi epilettici nell'Italia democristiana li venivano ogni, ogni due giorni, tanto che spesso le colonne del ponte sono costrette un po' a censurare, a togliere, a indurre Salvemini ai miti consigli e a non scrivere tutto ciò che gli pensava durante appunto i suoi attacchi epilettici e quindi paradossalmente quella cultura che richiama in patria eh, Salvemini, questa cultura prima azionista e poi radicale socialdemocratica che lo richiama in patria paradossalmente lo congela in una dimensione di storico apparentemente asettica eh, di, in una cornice di storico del fascismo appunto visto in questi termini in realtà come ho cercato di dimostrare eh, attraverso lo studio di questa edizione eh, non è così Ecco, io con questo ho concluso eh, questa mia diciamo così, esposizione sul salvemini storico del fascismo sperando di aver rispettato i tempi e soprattutto il titolo della mia ecco, relazione. Grazie. Intanto, buongiorno a tutti. Credo che tocchi a me in realtà a me tocca un ruolo che, come è stato scritto nella locantina di presentazione di questo incontro che si inserisce nel ciclo di eh, ricordi salveminiani, del approfondimenti salveminiani, tocca il ruolo di discussant. Ora, io quando sento parole in inglese che si riferiscono al nostro contesto culturale, temo sempre che ci sia da qualche parte la fregatura. Nel caso diciamo, del discassant la fregatura sta in questo, che gli tocca il compito di fare le pulci a quello che è stato detto nella relazione e a quello che è un po' l'oggetto di un incontro. In realtà la figura del discassam non è una figura recente e non ci viene solo dalla cultura anglosassone. Si potrebbe dire che i primi di Scassant furono gli avvocati del diavolo nei processi di beatificazione eh, da parte della Curia, cioè quando si deve far santo qualcuno in Vaticano si instaura un vero e proprio processo e c'è una parte che elogia tutte le qualità degli uomini che sono proposti per la beatificazione ma c'è una figura, appunto quella dell'avvocato del diavolo che invece cerca di vedere se ci sono dei punti deboli proprio perché non si prendano delle decisioni a cuore di giudizio. e quindi di per sé la figura dell'avvocato del diavolo se volete del discassa è una figura antipatica diventa tanto più antipatica quando deve contrappuntare una relazione così documentata, così brillante, come quella che ha fatto il collega Grasso questa mattina e soprattutto se si tiene conto che mi tocca svolgerlo in un luogo, l'Università di Bari, che a Salvemini ha dedicato un'aula e che, diciamo, nei confronti di un personaggio come Salvemini che si diceva prima, è senza dubbio una icona dell'antifascismo, dell'antifascismo democratico e che per di più è un pugliese, puro sangue ci sono alcuni aspetti della pugliesità che addirittura secondo me permeano un certo modo di mh, interpretare da, mh, il proprio ruolo politico da parte di Zabella ma questo è un altro discorso e però, e però e siccome gli amici del divano hanno voluto, i quali hanno svolto opera di vittoria nell'organizzare questi incontri, hanno voluto affidare a me questo loro ingrato io faccio come i garibaldi e obbedisco. E però ancora, rispetto all'ampia relazione che il professor Grasso ha svolto io vorrei concentrarmi su un momento in particolare della vicenda salviniana il lo ricordava prima, Salvemini ha avuto più periodi, più momenti, c'è il Salvemini socialista, c'è il Salvemini antifascista, c'è il Salvemini che ritorna in Italia. Ecco, io vorrei soffermarmi su un momento in particolare, e cioè sul Salvemini degli anni 1922-1924, che sono anni cruciali nella storia del nostro paese. Il 1922 è l'anno in cui Mussolini diventa capo del governo. Giusto il 29 ottobre del 1922 a Mussolini veniva dato l'incarico da parte del re di Vittorio Emanuele III di formare il governo. E il 1924 io assumerò come termine quello di questo mio contrappunto è l'anno del diritto matteotti. E quindi è l'anno in cui il fascismo vive una sua, la sua prima profonda crisi e ne esce nel modo critico. Perché ritengo importante questo periodo per capire alcune cose di Salvemini? Beh, intanto perché in qualche modo. L'incarico che viene dato a Mussolini di formare il governo rappresenta un po' una sorta di sorpresa. Dopo la crisi del governo FACTA, dell'estate del 22, si fanno molti nomi per la presidenza del Consiglio, a chi il re l'incarico di formare il nuovo governo. E i nomi più gettonati sono quelli di Orlando, sono quelli di Salantra, sono quelli dello stesso Gioritti Il nome di Mussolini è un nome che rimane molto sullo sfondo e invece, vi una sorta di sorpresa, il re affida il compito di formare il governo a Mussolini. Vedete, nel 1922, nel Parlamento del 22, che proveniva dalle elezioni dell'anno prima, del novembre del 1921, Mussolini, aveva all'interno del Parlamento una pattuglia di 30-31 deputati quando invece i socialisti e i comunisti avevano oltre 150 deputati i popolari ne avevano oltre 300 i partiti costituzionalisti cioè i partiti liberali diremmo oggi di sinistra i partiti liberali democratici ne avevano un'altra ottantina quindi Mussolini era l'espressione di una forza minoritaria il re affida proprio a Mussolini il compito di forma il di forma Come mai? Beh, non si capisce questo se non si pone in mente a ciò che era accaduto nel regno precedente, il cosiddetto Piemioni. In realtà, negli anni nel corso del, 20 del, 20, del 21 e del 22, in Italia gli uomini di Mussolini, del partito di Mussolini, che non era soltanto un partito politico, ma era un'organizzazione politica e paramilitare, avevano corso, scorso in lungo e in largo la penisola, segnando il terrore e facendo della violenza uno strumento di lotta politica. Tra il 21 e il 22, le squadracce fasciste, le camicie nere di Mussolini, incendiano le sedi dei partiti di sinistra, dei partiti democratici, eh, inseguono materialmente, eh, percuotono, aggrediscono, uccidono i rappresentanti della lega delle cooperative, del sindacato, dei partiti socialisti. Di Divagno verrà aggredito da una squadraccia fascista proprio nel settembre del Uh, nel, nel settembre di Milano a riprova del fatto che vi è un clima in base al quale uh, una forza minoritaria dentro la società civile ampiamente minoritaria riesce attraverso questo metodo nuovo di lotta politica a diventare forza di governo ad avere l'inganno e quindi già questo è un dato anomalo, è un dato peculiare. Come reagisce Salvemini di fronte a questa situazione? Soprattutto di fronte alle prime misure che il governo di Mussolini mette in atto. E quali sono queste misure? Beh, la prima misura che Mussolini uh, assume all'indomani della sua nomina al Presidente del Consiglio è il ripristino della censura cioè violando addirittura lo Statuto Albertino, lo Statuto che guidava la vita politica, leggeva la vita politica italiana del tempo. Subito dopo ripristina la giornata lavorativa di nove ore, con ciò abolendo una conquista del Partito Socialista, dei sindacati nel biennio precedente, era stata ridotta ad otto ore la giornata lavorativa, ma soprattutto, soprattutto, Mussolini pone mano alla legge elettorale, fino a quel momento la legge elettorale era stata una legge proporzionale e quindi in Parlamento diciamo, erano percentualmente rappresentati i partiti presenti nella società civile Mussolini modifica la legge elettorale e lo fa con una legge che prende il nome dal suo proponente, la legge acerbo la quale viene fatta passare diremmo oggi con un colpo di mano viene posta la fiducia dal governo Mussolini nel 23 viene fatta votare la legge certa cioè, la quale prevede che il partito che avesse preso la maggioranza anche relativa dei voti avrebbe avuto i tre quarti dei parlamentari che era un meccanismo i tuo perché che non dava che cosa fondava a distorcere la rappresentanza parlamentare, e cioè a fare in modo che una minoranza potesse, la minoranza del paese, potesse assumere il controllo della Camera. Sono misure eclatanti. E sono misure che dovrebbero allarmare qualsiasi osservatore. E, rispetto a questo contesto. Qual è la posizione che assume Salve? Beh, per questo, per ricostruire questa posizione, io farò riferimento a due fonti fondamentalmente. Un diario che Salvemi tiene tra il novembre del 22 e il settembre del 23, e il suo castiggio Si tratta di fonti per così dire private. Il professor Grasso ha richiamato le opere pubblicate le opere edite cioè le opere in cui diciamo, si parla per così dire ex cioè si organizza il proprio pensiero il diario e i carteggi invece danno una dimensione più privata ma forse proprio per questo più efficace è un po' pensate al ruolo delle intercettazioni nel processo penale sono le cose che dicono innanzitutto a quelle che sono le idee di coloro i quali vengono intercettati, di coloro i quali eh, si muovono in un determinato scenario. Eh, Bene, che cosa scrive Salvenini nel suo diario e che cosa si desume dal carteggio che lui tiene nel corso di questo biennio 22-23, triennio 22-23-24? Innanzitutto colpisce un dato. Da parte di Salvemini vi è una sorta di sottovalutazione di un Mussoli. Scrivendo nel suo diario il 25 novembre, Salvemini dirà che il fascismo è stato un corpo di Stato, organizzato dalle autorità militari sotto la maschera di una pseudo-rivoluzione civile. Dopodiché, qualche giorno dopo aggiungerà la forza vera e con i militari e Mussolini è lo strumento dei militari e ancora Mussolini è un artista da cinematografo mezzo pazzo e mezzo delinquente che appunto pretende di cambiare l'Italia quindi vi è intanto una sottovalutazione del ruolo di Mussolini della personalità di Mussolini e poi c'è una negazione della specificità del fascismo. Sempre scrivendo nel suo diario il 29 novembre, quindi a ridosso di questi eventi che ho spossato rapidamente, Salvini dirà, scriverà, sì, sì, sì". la dittatura di Mussolini non è una novità. Tutta la vita parlamentare italiana è stata vita di dittatura, da quanto io ho memoria di vita politica la Camera italiana non ha mai domandato di meno che dà pieni poteri al Presidente del Consiglio. Solamente abbiamo avuto dittature violente, dittature violenti e dittature fianchi, dittature furbi e dittature sciocchi. Mussolini è uno dei tanti dittatori a cui i deputati danno la fiducia e i pieni poteri. Da questa sottovalutazione della figura del Mussolini e della specificità del fascismo derivano una conseguenza sul piano del giudizio prognostico, cioè Salvemini è convinto che il fascismo dureva poco. Tanto è vero che, scrivendo a Ernesto Rossi, che il professor chiamava essere uno dei principali interlocutori eh, di Salvemini, il 29 ottobre 22, quindi in coincidenza con la marcia su Roma. Sardini scrive, vedo che Mussolini ha soppresso il cogliere della sera, siamo all'estremo della follia. la crisi non durerà a lungo, i fascisti si stroncheranno in collo sulla politica estera e sulla politica finanziaria, tempo si e Mussolini cadrà. Sì. E ancora... Scrivendo a Panunchi, che è un altro dei suoi corrispondenti, alcuni mesi dopo, il maggio del 23, Sardegni dice «In novembre ero convinto che il ministero Mussolini non sarebbe durato sei mesi. I sei mesi sono passati e Mussolini è sempre lì in piedi. Dunque ho sbagliato, ma da tutto l'insieme mi par di vedere che il regime fascista si avvia rapidamente verso lo sfacere. E dopo il pericolo maggiore è una combinazione parlamentare a base dei soliti vecchi uomini. Giolitti, Orlando, Turati, Bononi, Nitti, Fafta, eccetera. Il paese non tollererebbe quella gente là due settimane. Io, per conto mio, domanderei a Mussolini una nuova massa su Roma e vi prenderei parte. vedete, vi è come dicevo qui, una sottovalutazione del di russo una non comprensione della novità che il fascismo stava rappresentando e tutto questo si percuote sulla previsione di una vita breve del fascismo destinato ad implodere di lì anzi in alcuni momenti sembra addirittura che eh, San esprima un giudizio non negativo sul fascismo scrivendo sempre sul suo diario il 9 aprile dirà i fascisti hanno dimostrato che il paese è facilmente disciplinabile purché si senta diretto da una volontà oggi gli impiegati lavorano di più perché temono di essere licenziati o bastonati i treni arrivano in orario, i contribuenti pagano volentieri le tasse perché credono che serviranno a sistemare il bilancio, tutto questo rappresenta un'esperienza che non dovrebbe andare per, per i futuri uomini di governo. E naturalmente, rispetto a questa posizione, ne, eh, discende l'atteggiamento da tenere, almeno in questa prima fase. a Turati, Salveni nel 24, 24, 28 luglio del 24 c'è già stato l'assassinio di Matteotti, scrive a Turanti Sal, Salvemini dicendo: il fascismo bisogna distruggerlo con la resistenza passiva e con l'assenzione parlamentare all'interno e, la, e con la continua liberazione dei fatti italiani all'estero. Ormai la bestia è ferita a morte e non ha molto tempo da perdere. Darà ancora dei colpi furiosi, pazzeschi come quello che costò la vita al povero Matteotti. Ma più fa più presto si E allora, scrivendo a Umberto Zanotti Bianchi nel dicembre del 26, quando il fascismo ormai varato, le leggi fascistissime, si è costituito, si è consolidato, ormai un regime politico, scrive: Le mie previsioni per l'Italia è che la follia fascista ha raggiunto l'acme e che questo anno prossimo, 1927, i fascisti si romperanno il collo con un grosso sproposito di politica estera. Ora, perché leggo, ho letto questi passi? Soltanto per assolvere al compito che mi è stato affidato, o perché diciamo questa sottovalutazione di un'imposizione del fascismo da parte di Salvemini allude a qualcos'altro e Salvini non è solo in questo, in questo contesto eh, scrivendo le tesi di Lione nel 1925, Antonio Gramsci darà per imminente un governo operario e contadino. si trattava soltanto di attrezzarsi per dare una spallata al fascismo perché era ormai prossima la possibilità di fare come Russia nel 1925 o ancora, sempre nel 24-25, dopo il delitto Matteotti e fino alle leggi fascististe, molti esponenti della democrazia liberale, da Nitti allo stesso Giovitti a Orlando, eccetera, ad Alendola, aspetteranno un intervento del re che secondo loro sta per esserci da un momento all'altro, all il quale toglierà l'incarico a Mussolini e lo affiderà a qualche punto. Nella sua fase iniziale il fascismo non viene compreso, perlomeno viene compreso soltanto da pochi, tra questi pochi cito Purati, di quale già nel 1900... Venti aveva scritto il discorso ricostruire l'Italia nel quale individuava quelli che avrebbero dovuto essere gli interventi decisivi per fare in modo che dopo la prima guerra mondiale si costruisse una democrazia di tipo nuovo nel paese si potesse uh, dar vita ad un modello di sviluppo ad un equilibrio sociale diverso rispetto a quello dell'anteguera e soprattutto penso a Matteotti il quale solo viene ucciso perché denuncia in un famoso discorso tenuto alla Camera alla fine del maggio del, 20, del 24, tutti i brogli attraverso i quali il fascismo era riuscito ad ottenere la maggioranza parlamentare, ma soprattutto indica la, indica la natura nuova del fascismo, cioè di un regime nel quale per la prima volta lo Stato liberale ha perso ogni forma di neutralità, si è schierato da una parte e la parte con la quale si è schierata è la parte rappresentata dalle squadre del fascismo, quindi con un dispiegamento non solo della violenza diciamo, privata del fascismo visto come guardia bianca dei grandi industriali, dei grandi proprietari telemedici, ma persino gli stessi apparati dello Stato ormai hanno dismesso ogni sia pure apparente forma di terzietà, di neutralità e si sono invece orientati in questa chiave fortemente repressiva quindi individua nella democrazia e nella necessità di creare un fronte ampio di forze antifasciste l'urgenza, la necessità del momento, tante che questa diciamo, proposta politica verrà, vi costerà, più ancora che la denuncia dei propri, la vita di lì a qualche giorno. Quindi la domanda è che queste considerazioni sardimignane Relative alla fase iniziale del fascismo, ci devono porre, secondo me, è questa. Come mai, da parte di Salvemini, ma non solo da parte di Salvemini, vi è questa sottovalutazione del fascismo? E qui io credo che occorra eh, porre l'attenzione su un fatto, su, sul nesso che lega la politica e la cultura. Quella, a, quale, a quel nesso al quale faceva riferimento il professor Brasso dicendo che Salvemin è stato sì storico ma è stato anche militante politico ora in che senso vi è un nesso tra politica e cultura a partire dal quale si possono spiegare le ragioni di una comprensione o di una incomprensione di determinati fatti politici Beh, qui la condizione è che noi ci cambiamo sul concetto di cultura. Perché se per cultura noi dovessimo intendere soltanto una sorta di eh, ricerche sui fatti, magari anche puntigliosa, puntuale, attenta, ehm, sorvegliata, ma tutto sommato una concezione della cultura come accumulazione di nozioni o accumulazione di fatti di ricostruzione, beh, avremmo fatto certamente opera militaria, ma possiamo dire che veramente è questo la cultura, cioè una sorta, diciamo, di metodo positivistico, più si accumulano i fatti e poi si capiscono eh, le dinamiche dei processi. Oppure questa forma di cultura rischia di essere un una forma di erudizione, ancorché molto raffinata, una forma di nozionismo. Cioè, che cos'è una cultura se non la capacità di capire i processi del presente? E quindi di avere una griglia concettuale, una strumentazione teorica, tale per cui si riescano non solo a ricostruire i fatti, ma a partire dalla ricostruzione, la più corretta, la più obiettiva, la più puntuale dei fatti, capire quali sono le forze in campo, capire qual è l'oggetto reale dello scontro e quindi a partire da questo tipo di griglia valutativa, da questo tipo di strumentazione, di paradigmi concettuali, riuscire ad avere una visione che non solo legga correttamente il presente, ma consenta dentro questo presente di schierarsi e di quindi essere in una società come la nostra, una società divisa in classi, per cui non c'è una neutralità e un'obiettività della cultura e della conoscenza, di schierarsi dalla parte giusta, nel partito giusto. Ecco, sono proprio questi due punti, e cioè l'elemento della teoria e l'elemento del partito sono stati quei punti sui quali diciamo, la riflessione salvenigliana è quella più tecnica vedete giustamente eh, Mirko richiamava mi questo concretismo di Salveni Salveni diceva ciò che conta è lo studio delle cose concrete dei fatti singoli, particolari, specifici cioè tutto questo è importante però poi ricostruire l'albero è decisivo sapere tutto dell'albero è importante però poi bisogna sapere in quale punto della foresta l'albero è collocato. E per sapere in quale punto della foresta l'albero è collocato bisogna avere una visione, quella che si chiama e viene oggi demonizzata come ideologia, bisogna avere una griglia concettuale ed interpretativa che ci consenta di capire il giusto. Se no è evidente che si cade in limiti analisi per cui non c'è più differenza tra destra e sinistra bisogna mettere da parte le ideologie ciò che conta è il presente no un rapporto corretto tra politica e cultura è un rapporto che vede nella cultura lo strumento teorico attraverso il quale le classi dirigenti riescono ad interpretare i processi a capirne la direzione e a guidarli, a orientarli. Questo mi sembra, e fu a lungo il limite di Sanremo, da qualcosa di alla sua grandezza di antifascista, alla sua figura anche di eh, storico, senza dubbio, con una produzione molto ricca, molto puntuale, molto. Eh, interessante per certi eh. aspetti però, però il rischio è che si rimanga al, sulla superficie dei fenomeni tanto è vero che e faccio quest'ultima citazione dopodiché concludo perché mi rendo conto che il discorso mi direbbe uno svolgimento maggiore ma non voglio appesantire l'incontro di questa mattina dopodiché non solo diciamo si capisce il limite della interpretazione del fascismo mentre si stava svolgendo ma si capiscono anche alcuni limiti delle opere scritte ex professo giustamente Mirko diceva qual è la tesi centrale di Mussolini Diplomatico? hai fatto bene a mettere a fuoco questo libro che anche a me sembra importante per capire il modo di ragionare di Sardegna in sostanza Salvemini, come diceva Mirko, eh, taccia Mussolini, di, la politica estera di Mussolini, di schizofrenia Dici, Mussolini è uno che non sa dove deve andare eh, cambia alleanze, una volta si schiera con l'Inghilterra, un'altra volta con la Francia, una volta eh, sembra di voler fare politiche espansionistiche altra volta a cui fa marci indietro e quindi da questo punto di vista è inaffidabile non ha un disegno, eh no. il disegno di Mussolini già aveva e il disegno di Mussolini in politica estera era il riflesso del disegno di Mussolini in politica interna. Il disegno di Mussolini in politica estera era quello di destabilizzare l'ordine europeo venuto fuori dalla pace di Versailles e quindi di rendere precari i rapporti e in qualche modo accelerare una sorta di nuovo scontro tra le grandi potenze europee, ma ormai per quella che era la dimensione della politica già cioè degli anni 30, a livello mondiale. E quindi era, erano scelte di volta in volta finalizzate a squilibrare, a mh, rendere precario l'equilibrio politico e a farlo evolvere verso una situazione di scontro, di conflitto. Proprio perché la guerra è il modello su cui Mussolini stava ricostruendo il paese al suo interno, sia dal punto di vista dell'economia, non a caso i settori che privilegia sono quelli legati all'industria pesante, all'industria bellica, sia dal punto di vista dell'organizzazione complessiva. Pensate sotto il profilo ideologico, al ruolo avuto dal Mito della Terza Roma, dei Colli Fatali della costruzione dell'impero che importa se poi diciamo l'impero era l'Etiopia cioè una guerra condotta contro un paese estremamente povero e disorganizzato funzionava in questo senso funzionava cioè nel senso di una organizzazione della politica che aveva un suo disegno e un suo sbocco e rispetto al quale occorreva produrre una griglia uh, di concetti degli strumenti di analisi che potessero dotare diciamo, i soggetti antagonistici di, di quella visione delle cose in grado di modificare la realtà. Ecco, da questo punto di vista allora non è, tu, tutto si tiene. Non è un caso che, in qualche modo, la riflessione di Salvini, pur intrigante, la sua polemica, pur importante nell'antifascismo italiano, in realtà nel secondo dopoguerra non trova un seguito di massa e non solo perché Salvemini non si riconosceva nei partiti e già questo è un limite perché una cultura, che non si, una cultura che non può essere di parte per le ragioni dette e che non si riconosce nei partiti rischia di essere qualcosa di molto astratto. ma per una ragione più di fondo e cioè per, in, in, la ragione che consiste a mio avviso ovviamente nel fatto che Proprio negli anni 30, da parte dei partiti della sinistra, da parte del Partito Comunista e da parte del Partito Socialista, in forme diverse, si svolge un processo di revisione che offrirà poi gli strumenti per costruire la Repubblica del Dopo penso, ma la dico qui molto sinteticamente, alla riflessione di Gramsci nei quaderni dal carcere e cioè alla centralità che in una società occidentale avanzata Assume, la figu, assumono le figure degli intellettuali il discorso dell'egemonia la necessità cioè di avere una proposta politica di largo respiro capace di mobilitare in maniera molecolare i diversi settori della società penso alla riflessione che gli intellettuali dirigenti del partito socialista svolgeranno in Italia e all'estero fra gli anni 30 e gli anni 40 la riflessione di Morandi sulla necessità di avere nuovi modelli di sviluppo nel nostro paese quindi la necessità di avere un mercato espansivo di allearsi con forze borghesi capaci di allargare il mercato di allargare l'occupazione, di sviluppare il mezzogiorno di sviluppare la grande industria e non di comprimerla Penso alla riflessione di Nenni e di Lombardi sulla importanza delle forme politiche della Repubblica e delle riforme di struttura come strumenti che sul terreno della democrazia offrano poi le condizioni per modificare gli equilibri e i rapporti di forza delle classi in vista non soltanto di una gestione ma di una trasformazione della società e dell'esistenza. Da, secondo me dal pensiero di Salvemini ci viene un importante lascito morale l'importanza dell'etica l'importanza dell'onestà l'importanza del pensiero critico però ci viene anche una sorta di campanello d'allarme il fatto cioè che tutte queste condizioni pensiero critico, onestà eccetera sono delle precondizioni della politica la politica poi a partire da lì deve essere in grado di e nucleare categorie, strumenti, proposte eh, che abbiano come suo proprio obiettivo non solo la denuncia, non solo la gestione magari più corretta del sistema, ma in prospettiva una sua trasformazione radicale.